Allora, proviamo a entrare in questo esercizio. No? Allora, io ciò che ho fatto è stato di prendere dei dati no, su un sistema ferroviario. In realtà ero partito pensando alla metropolitana di Parigi, ma ci sono così tante linee, così tante fermate, che diventava subito complicato. Ehm, e quindi... Diciamo così, abbiamo preso questa, questa mappa che ha le linee principali, no, metropolitane e ferroviarie. Questa è una mappa in pdf da cui ero riuscito, non, non mi ricordo più dove, ma anni fa a trovare un database corrispondente che avesse dentro queste informazioni. L'avevo importato un po' a mano, un po' con dati trovati in giro. Um, e trovate all'interno del progetto Eclipse c'è una cartella db che contiene eh, vabbè, sia questo pdf che stiamo guardando che l'sql del database da importare questo database è composto da, da tre tabelle che si chiamano fermata, linea e connessione fermata eh, rappresenta l'elenco di tutte le fermate quindi di fatto sarebbero i pallini, no? i punti sulla mappa no? eh, e se lo andiamo a vedere direttamente nel database la eh, tabella fermata contiene per ciascuna fermata un ID numerico il nome della fermata stessa e delle coordinate geografiche XY cioè Anzi, sono chiamati XY in realtà sono latitudine e longitudine. Anzi, longitudine e latitudine. Sì, la longitudine è questa. Ehm, e questa è la fermata, semplicemente un elenco di fermate. Queste fermate sono collegate da linee diverse, no? i vari colori, la linea 1, la linea 3, la linea 14, eccetera, eccetera. E che queste linee sono rappresentate dalla tabella linea. Quindi, nella tabella linea, noi vediamo che ogni linea ha un suo ID numerico, ha un suo nome, che è il nome disegnato sulla mappa, scritto sulla mappa, vabbè, un colore che è il colore disegnato sulla mappa, e poi dei dati, velocità e intervallo, che rappresentano la velocità media a cui viaggiano le carrozze su quella linea, no? e la frequenza, intervallo sarebbe la frequenza in minuti tra i passaggi successivi. Qui ci sono alcune linee che passano, di cui passa una vettura ogni 5 minuti altri ogni 10 minuti e così via. Ci sono 63 linee in totale. E poi c'è la tabella connessione in questo database che è una pura relazione molti a molti che collega una stazione di partenza, una stazione di arrivo e una linea. Quindi dice ad esempio, prendiamo una riga della tabella connessione, ha un suo ID, vabbè, e poi dice ad esempio la linea 1027 o meglio la stazione 5 è collegata alla stazione 124 attraverso la linea 1027 allora 5 è la fermata questo qui a Sherville uh, 124 è la fermata andiamo alla fermata 124 che è questa qui, con flan fin, fin d'oise, il mio francese è molto arrugginito, e la linea di questa connessione era la linea 1027 che corrisponde alla linea A3. Quindi questo dato nella tabella connessione corrisponde nella mappa a una linea A3 che da qualche parte collega due stazioni la linea 3 qual è? Sembra questa rossa. E da qualche parte dovrebbe esserci le stazioni di cui i nomi abbiamo appena letto, adesso io qua non riesco a vederla a colpo d'occhio. Vabbè, no? e rappresenta un tratto, un segmento di strada, ogni connessione. Eh, ovviamente nella tabella connessioni possiamo avere la stessa coppia di stazione partenza e arrivo in corrispondenza a più linee diverse, perché abbiamo, questo in pratica sarebbe un multigrafo, no? lo vediamo anche qui ad esempio tra queste due stazioni, questa e questa a fianco, ci sono due linee che passano. Quindi in teoria questo sarebbe un multigrafo in cui ciascun arco contiene l'informazione della linea che passa di lì. Adesso noi possiamo rappresentarlo in vari modi, il modo più semplice di rappresentarlo è cominciare a fare un grafo, cui vertici, un grafo semplice quindi non un multigrafo, i cui vertici siano le stazioni e i cui archi indichino se due stazioni sono collegate o no da almeno una linea. Ma per il momento proviamo a astrarre rispetto all'informazione sulle linee, per non complicarci tutto insieme. Quindi io mi direi che c'è un vertice che rappresenta questa stazione, un vertice che rappresenta questa stazione e c'è un arco che le collega, fine. Per ora non metto nessuna informazione su quell'arco. Poi potremmo andarcelo a complicare a piacere. L'informazione potrebbe essere la distanza, visto che abbiamo la geometria, cioè le coordinate geografiche, potrebbe essere il tempo di percorrenza, visto che conosciamo le linee, conosciamo la frequenza delle linee, eccetera, eccetera. No? però partiamo, visto che è il primo grafo che facciamo e sarà già abbastanza grande ehm, e quindi ad esempio questo altro vertice qua che rappresenta Concord sarà un vertice in cui avremo un arco che va verso Madeleine, un arco che va verso Champs-Élysées, un, ver un arco che va verso Invalid, un altro che va verso l'Assemblea Nazionale e un ultimo che va verso Tuileries okay? e questi due archi qua in realtà vengono rappresentati da uno solo questo è ciò che vogliamo ottenere okay? Uh, io poi ho predisposto ma lo faremo diciamo così su esercizi successivi dove è finito il mio eclipse ho provato a predisporre un primo main no? in cui ci fosse un bottone per creare il grafo quindi leggere il database e creare il grafo e poi due tendine in cui posso scegliere la stazione di partenza e stazione di arrivo e poi mi, mi calcoli il percorso migliore la sequenza di stazioni da attraversare per arrivare alla la stazione di partenza e la stazione di arrivo. Questa parte qua di interfaccia grafica di stazione di partenza e arrivo e percorso le, le vedremo la settimana prossima. Oggi concentriamoci sulla creazione del grafo. La creazione del grafo che si fa ovviamente interagendo col database. Quindi io ho già cominciato per non partire da zero a, da, con una classe DAO, metro DAO, che ha un metodo read fermate che mi dà una lista di tutte le fermate quindi di fatto mi carica in memoria la colonna della cioè tabella fermate, con tutti i campi, e un metodo readline che mi dà l'elenco di tutte le linee, ammesso che mi servano. Ok? E poi ovviamente magari dovremmo creare altri metodi se ci servono, per ora abbiamo questo punto di partenza. Per vedere che tutto funziona, che abbiamo importato correttamente il database, ho un test DAO che se faccio lanciare mi dice ok, queste sono l'elenco delle fermate, sotto forma di lista, questo è l'elenco delle linee sotto forma di lista. Questo è ciò che abbiamo nel progetto di partenza. Ok? Allora adesso creiamo creo un branch, così teniamo le cose separate e chiamiamolo creazione grafo. Così. Non mescoliamo il progetto base col il lavoro che inizieremo a fare oggi allora iniziamo a lavorare ovviamente dentro il modello ho creato le tre classi connessione fermata a linea che hanno i campi corrispondenti al database allora creiamoci una prima classe model all'interno del quale lavoreremo no? la classe model al suo interno conterrà una variabile che rappresenta il grafo delle connessioni quindi noi abbiamo un'applicazione che dovrà avere un grafo che rappresenta quella rete ferroviaria. Quindi, private graph, grafo, chiamiamolo pure così, è sempre all'italiana. Adesso facciamoci le solite domande che abbiamo visto prima nella definizione di un grafo. Qual è il tipo di oggetto che contiene i vertici, qual è il tipo di oggetto che contiene gli archi e qual è poi il tipo di grafo che stiamo creando. Allora, il, questo grafo avrà come vertici le stazioni che nel nostro database si chiamano fermata. Quindi i vertici di questo grafo sono oggetti di tipo fermata. Andiamo a verificare se chi ha fatto l'oggetto fermata ci ha messo dentro anche, vabbè ovviamente i tre campi, l'ID, il nome della fermata e le coordinate che l'ha messa in un oggetto latitudine e longitudine, ma per oggi non lo useremo ancora. Quindi verifico solo che ci fosse escode equals definiti, altrimenti, non lo altrimenti li dovrei aggiungere. E poi il tipo di arco può essere un, un arco pesato o non pesato per ora diciamo così sempre nella versione più semplice facciamo un arco non pesato qui è un default edge anche qua lo importiamo da, da GraphT. e possiamo avere un metodo opla, pubblico del modello poi possiamo decidere se questo metodo lo chiamiamo direttamente dal costruttore o no, per ora facciamolo a pezzettini. Eh? Public void, crea grafo, che ovviamente leggerà dal database le informazioni e creerà le opportune connessioni all'interno del grafo. Ovviamente metodo, la prima cosa che fa il metodo crea grafo è creare l'oggetto grafo, prima di metterci le informazioni dentro, perché finora ho solo definito la variabile. Quindi dis.grafo, uguale new, crea un tipo di grafo specifico. Allora, questo è un grafo, abbiamo detto, non orientato, perché le linee ferroviarie sono sempre bidirezionali, dove questo sempre, facciamo finta che lo sia, perché in realtà nella realtà non ricordo male c'è un pezzettino qua dove non sono bidirezionali il mondo reale ci riserva sempre delle sorprese simpatiche per cui però facciamo finta che, questo, che questi sensi unici non esistano e allora cominciamo con un grafo non orientato anche qua vedete che c'è una soluzione simile di sensi unici vabbè però facciamo finta no? Stiamo facendo una prima approssimazione poi via via abbiamo tempo di complicarlo se vogliamo nelle varie direzioni che ci verranno in mente quindi per ora possiamo pensare a un grafo semplice non orientato e non pesato che se non sbaglio è un simple graph nella nostra tabella delle opzioni simple graph lo importiamo se me lo lascia importare, se no vuol dire che ho sbagliato il nome. Simple graph, che non mi risolve tua type aspetta, allora forse me lo sto ricordando male. Me lo sto ricordando male. Arrivo subito, allora andiamo a prendere... Sì, simple graph non orientato, senza self loop, senza aprire, senza pezzi allora è un problema suo e ci devo mettere come parametro default edge ah, come diciamo così, fermata chiediamo tutto, default edge e come parametro default edge.class Si è accorto che c'era questa classe dentro. Ah, contro spazio. Scusate. dentro JGraphT. Ok, quindi ho creato creato.differented.class. Ero perso il class Ok, quindi ho creato il grafo di questo tipo. Adesso, <coughs> quindi, di fatto, crea il grafo oggetto grafo e poi abbiamo imparato che dobbiamo prima di tutto aggiungi i vertici e poi aggiungi gli archi aggiungi vertici è facile nel senso che i vertici che devo aggiungere al grafo sono, sono le fermate che il DAO mi calcola già perché già il metodo read fermate che mi calcola già una lista di fermate quindi basterà chiedere al DAO, quindi creo il metro DAO, di leggere new DAO, di leggere la lista delle fermate, quindi avrò una lista fermata, fermate. Dao.rid fermate. Adesso qua posso ragionare un attimo e dire ma questo, questa lista di fermate mi può servire anche più a lungo termine? Magari me la memorizzo dentro, dentro il modello, ma magari sì, magari mi può servire, perché altrimenti qua ce l'ho solamente nel metodo crea grafo e poi potrebbe. Se mi servissi ancora dovrei di nuovo richiederla al DAO, quindi è inutile chiederla due volte. Quindi magari questa lista fermata me la definisco qua a livello di proprietà del modello e qua semplicemente la popolo. Dovremmo sapere se ci serve altrove in altri metodi, non sappiamo ancora, per adesso poco cambia, ok? ci gestiamo noi questa informazione e una volta che ho queste fermate che è una lista di oggetti fermata posso creare tanti vertici nel grafo quanti sono questi oggetti e, e sono facili soprattutto se uso la classe graphs vi avevo accennato che ho un metodo che si chiama add all vertices che aggiunga a tutti i vertici che stanno nella, nella lista di spunto fermate. Allora proviamo a testare questa roba magari, nella package eh, model mi creo un test model con un suo main che mi permette di testare questo metodo senza dover lanciare tutta l'interfaccia eccetera così lo facciamo mentre, quindi possiamo creare un nuovo model, new model e chiamiamo m.creagrafo per ora e dentro la classe model ci aggiungiamo una stampa di ciò che abbiamo fatto magari in fondo alla fine del metodo crea grafo grafo creato con tot vertici e tot archi Il numero di vertici è abbiamo detto dis.grafo vertex set punto size vertici e numero di archi è this punto, grafo, punto vertex set uh, edge set sorry, edge set punto size archi Quindi se lanciamo il test model ci dovrebbe stampare grafo creato con 619 vertici, mi fido, cioè il numero di fermate, mi fido fino a un certo punto, andiamo a vedere fermata, sì, sono 619 righe. E zero archi, chiaro gli archi non li ho ancora messi. Quindi spesso la costruzione dei vertici è una cosa abbastanza semplice per. Per il, pro, per il tipo di problemi che affrontiamo noi perché sono i dati che quasi sempre abbiamo già dentro una tabella database, oppure saltano fuori da una query che restringe magari no, a un certo sottoinsieme di elementi e ce la caviamo se riusciamo a avere l'elenco dei vertici in una lista ce la caviamo con un'istruzione sola se vogliamo andare a vedere più nel dettaglio tutto il grafo, però sarà un po' lungo da leggere potremmo anche stampare l'intero grafo e salta fuori così, aperta tonda e poi c'è l'aperta quadra con l'elenco delle 619 stazioni, i vertici, al fondo della riga Abbiamo chiusa quadra, cioè chiuso l'elenco delle stazioni e poi c'è il secondo elenco che è l'elenco delle connessioni, degli archi, che chiaramente è vuota perché non è ancora aggiunto. Adesso come faccio ad aggiungere gli archi? Eh, devo sapere quali sono gli archi. Io ho mh, tre modi diversi, di almeno tre modi diversi di ragionare. Il primo modo, se vogliamo, è il più semplice, funziona sempre, forse in molti casi è meno efficiente degli altri, però di fatto è di dire, io vado a prendere una qualunque coppia di vertici e mi chiedo, sono connessi o no? Se sì, aggiungo l'arco, se no non lo aggiungo. Quindi farò un codice, quindi diciamo così, metodo 1, considero, considero tutti i potenziali archi, cioè le coppie di vertici. Quindi avrò un ciclo, in questo caso ciclo sugli, sui vertici che sono oggetti tipo fermata, fermata di partenza tra tutti, gli archi, tra tutti i vertici possibili del grafo, quindi dis.grafo.vertexset. Per ciascun vertice di partenza considero tutti i possibili vertici d'arrivo. e per ciascuna coppia, vertice di partenza e vertice arrivo, mi chiedo, c'è un arco? Devo mettere un arco tra questo eh, vertice di partenza e questo vertice d'arrivo? Dimmi. In caso, invece, è più conveniente usare cioè, il della set oppure la lista che abbiamo preso set? Bu Buona domanda, tu stai dicendo il vertex set in questo momento contiene, perché l'abbiamo appena creato, contiene gli stessi elementi della lista fermata. Quindi potrei usare sia l'uno che l'altro. Io in questo caso, io per, cioè per pulizia preferisco usare vertex set perché magari nel grafo c'è un vertice in più, c'è un vertice in meno nella lista aggiunta degli elementi o no. Quindi qui sono, devo essere ess ess sicuro di ciclare sui vertici. In qualche, in qualche modo lo sono sicuro perché tre righe sopra la lista, eh, la lista è la stessa, ma in generale qui sono eh, son più, diciamo così protetto rispetto a eventuali modifiche delle liste fermate. In ogni caso l'efficienza è la stessa, non c'è problema. Iterare su una lista, iterare su un insieme. Ok, um, qui estraggo tutte le informazioni che mi servono dal grafo stesso. E chi è che mi dice se tra due vertici di partenza e un vertice di arrivo devo metterci un arco oppure no? Il database. E quindi posso immaginare un metodo del DAO a cui chiedo caro DAO, sono connessi, is, fermate connesse, is connesse, boh. chiamo il metodo con is perché mi ritornerà un booleano, no? Una convenzione normalmente di usare is per i metodi che ritorna un booleano, is, poi mescoliamo un po' di italiano e un po' di inglese, ma va bene, is connesse, la stazione di partenza e la stazione di arrivo, se sono connesse, allora aggiungo l'arco allora dis.grafo add edge partenza arrivo quindi non mi, non mi resta che da definire questo metodo disconnesso dentro il DAO Questo metodo verrà chiamato, abbiamo detto 619 per 619 volte. Vabbè, lavora lui mica io. La maggior parte delle volte mi dirà no, non sono connesse, alcune volte mi dirà sì e allora aggiungo l'arco. Occhio che se, se lo scrivo così, in realtà sto chiedendomi anche per ogni coppia di stazioni. Mi sto chiedendo anche la coppia inversa, perché questo doppio loop va a vedere tutte le possibili coppie, tutte le possibili combinazioni. Allora, cosa capita all'add edge se per caso io sto, ho già inserito l'arco AB e sto cercando di inserire l'arco BA? Allora, nel caso in cui il grafo sia orientato, lui mi aggiunge due archi diversi che sono indipendenti che sono separati l'uno dall'altro, sono due oggetti distinti ma nel caso in cui c'è un grafo orientato, non orientato, come il mio e aggiungo, voglio aggiungere un, eh, un vertice che c'è già anche se è scritto il contrario cosa fa? Eh, leggiamo la documentazione perché a priori non lo so qui leggiamo, si può anche un po' ingrandire crea un nuovo arco in questo grafo andando dal vertice sorgente al vertice obiettivo e ritorna all'oggetto eh, dell'arco appena, dell appena creato eh Alcuni grafi non permettono la molteplicità degli archi. Questo è un grafo semplice, quindi di sicuro non, permette, non è un multigrafo. Quindi su un multigrafo è sempre possibile aggiungere una seconda volta lo stesso arco, semplicemente tra gli stessi vertici ci sono più archi. Questo è un, vertice, è un grafo semplice, quindi non lo permette. Quindi in questi casi, quindi quando, nel nostro caso, il grafo è semplice, se il grafo, questa è la frase che ci serve, contiene già un arco dalla, dalla sorgente alla destinazione specificata, allora questo metodo non cambia il grafo e ritorna null. Quindi vuol dire che è un'operazione, se cerco di aggiungere una seconda volta un arco che c'è già, fa finta di niente, lo ignora. E, ma va bene, perché alla fine è il concetto di set, no? quando aggiungi in un set una cosa che c'è già, nell'edge set, non, non modifichi la struttura dati però era meglio verificarlo che non mi desse un'eccezione o altro perché invece ci sono altri casi in cui dà delle eccezioni ad esempio se sto cercando di aggiungere un arco tra due vertici i quali non sono ancora stati inseriti nel grafo Cioè i, grafi, i vertici devono esistere non posso avere una fermata che non è nei vertici e agganciarci un arco qui hm? soprattutto all'inizio magari spendiamo un po' di tempo a guardare la documentazione allora vuol dire che qui non devo fare nulla di particolare non devo prima controllare se l'arco esiste, solo se non esiste aggiungerlo. Questo è già un lavoro che fa internamente. Il lavoro che mi rimane è questo sconnesse. Che devo crearlo, mi sono fatto creare il metodo dentro il DAO. Quindi, ragioniamo sulla query. Cosa vuol dire? Vuol dire che io ho due fermate, questa e questa, non lo so, e mi chiedo se esiste almeno una linea che le collega perché sappiamo che attraverso la tabella connessione possono esserci più collegamenti tra queste due stazioni fatte da più linee diverse e fatte in, in direzioni diverse quindi noi potremmo chiederci eh, dunque cosa possiamo fare possiamo vedere io ho due fermate posso vedere se c'è una connessione tra queste due fermate quindi probabilmente mi basta interrogare la tabella connessione i dati della fermata li ho già tra cui l'ID quindi se io ho l'ID della prima stazione l'ID della seconda stazione vado a chiedermi select uh, from connessione where uh, dunque abbiamo detto che lì la, la stazione di partenza è una certa stazione. E la stazione di arrivo è un'altra stazione. Ovviamente in questo caso non mi darà niente perché ho messo due numeri a caso. Proviamo a prendere due numeri che esistono davvero, quindi andiamo a prendere che ne so, due fermate, quelle che abbiamo detto prima. Eh, boh, Quale avevamo preso prima come esempio? questa qui che ha tante connessioni Charles de Gaulle et al. andiamo a cercarcelo nelle fermate queste sono in ordine più o meno alfabetico quindi dovrebbe essere Charles de Gaulle 96 e chiediamoci se la 96 è collegata a 222. no è collegata, prendiamone una a cui sia effettivamente collegata, eh, questo qua, Tern, mai sentito ma esiste. Quindi dalle fermate vado giù, prendo il numero di questa, ah non sono tutte in ordine alfabetico, però questa sì, Tern, 532. effettivamente mi dice che c'è una connessione, in questo caso c'è una linea sola che è la linea blu, la linea 2 sarebbe, che le collega, in altri casi potrebbe esserci più di una linea, allora questa qui mi restituirebbe più di un risultato. A me in realtà non interessa tanto quali siano le linee, mi interessa sapere se ce n'è almeno una oppure no. Quindi ad esempio quello che potrei fare, magari mi interessa di più, è fare un count di questa roba qua. Se il count mi dà 1 o maggiore di 1, vuol dire che devo mettere un arco. Se mi dà 0, vuol dire che non devo mettere l'arco. Chiamiamoci questa colonna. Quindi questa potrebbe essere la query che facciamo. Solo l'id della stazione di partenza, conosco l'id della stazione di arrivo, mi faccio questo count e vado a vedere il risultato. Se è 0 ritorno falso perché non devo aggiungere l'arco, non sono connesse. Se è 1 o maggiore di 1 invece devo aggiungere l'arco. Vabbè, questo funziona, dobbiamo semplicemente metterla dentro. il metodo del DAO, quindi string SQL uguale a sta roba qua, dove adesso bisogna sistemarla, mettere a posto gli spazi dove ci sono questi, barra S, barra N, e mettere i punti interrogativi dove ci sono i numeri delle stazioni. E poi c'è la solita trafila di operazioni da fare tutte le volte che dobbiamo fare una query nel database, connection uguale dbconnect get connection. Uh, qui il dbconnect di questo progetto ci ho già messo dentro la classe ICARI, qui il, il, il data source, eh. Torno al modello, no, torno al DAO. E poi farò, ehm, creo uno statement, quale connection.prepareStatement, statement di questo SQL, ci devo mettere, prepare statement lo devo importare, e lo chiamo st, ci devo mettere il try catch anche la connessione dentro try catch quindi creo la connessione preparo uno statement imposto i parametri dello statement quindi due punti interrogativi il primo punto interrogativo deve essere l'id della stazione di partenza che è un intero quindi statement.setint primo parametro e il valore è l'id della stazione di partenza, quindi sarà partenza.get id fermata. Che è un intero, giusto? Sì, è un int. E il secondo parametro, il secondo punto interrogativo della query è un altro intero. Quindi parametro 2 sarà arrivo.get id fermata. Quindi ho la connessione. Ho la query col suo template e i suoi due parametri, result set uguale statement.executeQuery e poi vado a vedere il valore risultante. Quindi avrò eh, punto, ho una riga sola nel risultato perché ho un count, quindi posso posizionarmi sulla prima riga, sono sicuro che c'è. E poi vado a vedere il valore della colonna che si chiamava C. Quindi int uh, count uguale uh, result set.getint della colonna che si chiama C. Chiudiamo la connessione, o meglio lo restituiamo al connection pool e restituiamo l'informazione se c è diverso da 0 no, l'espressione booleana c è diverso da 0 se c è, diverso da è maggiore di 0 è true altrimenti è false Uh, mi manca un return in quest'altro caso qua ok proviamo a vedere il nostro test model cosa ci fa eh, sta pensando un pochino perché è vero che abbiamo il connection pool ma stiamo comunque facendo 600x600 360.000 query diverse di tipo count che sono velocissime ciascuna ovviamente meno di un millisecondo però 300.000 millisecondi fa comunque 300 secondi circa che sono 5 minuti però dovrebbe arrivare alla fine no? nel senso mentre noi parliamo pensiamo ad altro lui sta lavorando spero, eh? speriamo eh, una cosa carina che fa ID SQL che ti permette a livello di database di vedere i processi in esecuzione e a volte ci sono, dovrei farti vedere anche eh, qua qui ci sono tutte le connessioni che sono state aperte dalla connection pool, la maggior parte non sta facendo nulla e ce n'è una che nel momento in cui ci ho cliccato stava eseguendo questa query quindi vediamo che sta andando avanti se faccio refresh cambiano i numerini sono già alla stazione di partenza 500 quindi probabilmente siamo, abbiamo quasi finito no? perché deve arrivare solo fino a 600 qualcosa Ah no, probabilmente sta lavorando per stazione di arrivo, ho confuso partenza e arrivo. Ah no, scusate, sono io idiota, perché sta ehm, esplorando i vertici, ma non sappiamo in che ordine li sta esplorando. Non è detto che sia in ordine numerico. La query dei vertici me li dati in ordine numerico, in ordine diciamo, di tabella però io li sto estraendo da un vertex set, da un set e quindi l'ordine con cui li sta analizzando è quello del set che, che è imprevedibile ok allora questo è un metodo semplice però capiamo che potrebbe avere dei problemi di prestazione soprattutto in un grafo poco denso dove di queste 360.000 360 chiamate la maggior parte sarà no, la risposta sarà no, la stragrande maggior parte, maggioranza, perché noi abbiamo 600 stazioni e quale sarà il grado medio di queste stazioni? Beh La maggior parte ha due connessioni, qualcuna ne ha tre o quattro, ma Posso dire che il grado medio di questo grafo, il grado, la media dei gradi dei vertici di questo grafo è 2, qualcosa, 2,1, 2,2? Allora questo vuol dire che sulle 300.000 query il numero di archi effettivamente esistenti è dato al numero di vertici, 600, per 2, qualcosa. 1200? 1500? Arrotondiamo? Vuol dire che io sto facendo eh, 360.000 query per avere circa 1.500 true e tutti gli altri false. Ah, quindi eh, La densità è molto bassa e quindi questo metodo qui può essere migliorato. Possiamo, possiamo cercare un metodo che ci dia un tempo di esecuzione che sia proporzionale agli archi che ci sono davvero e non quelli che ci potrebbero essere in un grafo potenzialmente molto denso. E allora come possiamo fare mentre lui sta lavorando? Lasciamolo sotto così, lo vediamo lavorare. Che si fa così? Si, eh, allora, per dire, questo metodo qua che abbiamo usato non è sbagliato, è semplicemente poco adatto a un grafo che, come nel nostro caso, è poco denso, ha una densità molto bassa. E tutto sommato è un grafo grande, perché se un grafo di... anziché 600 vertici fossero 60, ma chi se frega? 60 per 60 farebbe 3600 query non avremmo neanche avuto tempo di, di iniziare il ragionamento che il database avrebbe già, avrebbe già finito okay, quindi come sempre io voglio eh, sempre ripetere la stessa frase che vado verso soluzioni più complicate se ne vale la pena, se è necessario quindi se il grafo è piccolo non, anche un metodo semplice e poco efficiente va bene se il grafo magari è grande o piccolo non mi interessa ma è molto denso alla fine la complessità questa è non me la posso togliere se, effettivamente, se devo effettivamente creare 300.000 vertici 300.000 archi se invece sono in un caso come questo magari mi posso chiedere se c'è un metodo migliore per creare questi vertici questi archi perdone. allora mentre lui lavora proviamo a pensare a un metodo 2 un metodo 2 potrebbe essere ma prendiamo una stazione per volta e da ciascuna stazione fermata mi chiedo ma tu quali sono le fermate vicine? che hai vicine? quindi data una fermata trova la lista di quelle adiacenti e poi aggiungile come archi chiaramente nel frattempo abbiamo scoperto che il numero di archi è 719. Sì, perché io ho detto 1500, però ho pensato a tutte le combinazioni, devo dividere per due, perché il grafo non è orientato e quindi non ci sono andato tanto lontano, eh? ipotizzando quella densità media. Ricordiamoci che l'ingegnere è quell'animale che sa già il risultato prima di fare i conti, più o meno al 10-15% di errore e qui abbiamo se vogliamo essere molto pignoli l'elenco di tutte le connessioni quindi a un certo punto sappiamo che questa stazione è collegata a quest'altra quest'altra è collegata a questa e così via vabbè abbiamo tutte le, tutti gli archi nel grafo molto lunga questa cosa allora dicevamo troviamo un metodo, c'è cioè un metodo per farlo più velocemente potrebbe essere un metodo in cui do un pochino più di intelligenza al DAO, chiedo, pretendo un pochino più di intelligenza al DAO, anziché dirmi, do, questi due c'è l'arco o no, posso dire, prendiamo tutte le fermate, dis.grafo.vertexset, e da lì, e poi per ciascuna fermata chiedo al DAO, senti caro DAO, mi dai la lista di fermate che sono collegate a queste? avrò una lista di fermata che sono le fermate collegate uguale dis.dao. No, trova collegate a quella di partenza e facciamo lavorare il, il database chiaro che trovo collegate non mi deve fare tutte le query per ogni vertice chiedo al database trovami quelle e una volta che ho la lista delle stazioni collegate le aggiungo gli archi corrispondenti quindi itero su questa lista for fermata di arrivo che non è più su tutte le fermate ma è solo su quelle che il database mi ha detto che sono collegate allora aggiungo l'arco sta roba funziona chiaramente passiamo da una complessità di 600 qua al quadrato a una complessità di solo 600 perché non abbiamo più due cicli nei dati sì poi per carità 600 per 2 2,2 perché questo ciclo fuori interno chiaramente però il numero di eh, deve lavorare per ciascuna cosa ma abbiamo visto che il, la, il numero di iterazioni che fa questo ciclo fuori interno è il grado del vertice che è poco poco sopra 2 il numero di query che faccio è il numero di vertici, non è il numero di vertici al quadrato, e quindi probabilmente ci guadagnerò, ci guadagnerò probabilmente molto. Devo fare una query più furba, e quindi adesso torno sul mio database, che data una stazione di partenza mi dia tutte le stazioni di arrivo. Quali sono le stazioni di arrivo? Allora proviamo un attimo a tornare indietro da questa qui qua che avevamo, qui dato una stazione di partenza e una stazione di arrivo mi dava tutte le connessioni, se io provo a togliere questa condizione ulteriore sulla, condizione di arrivo, sulla stazione di arrivo mi dovrebbe dare tutte le connessioni che partono dalla 96, Giusto? E quindi io so che la 96 è collegata alla 15, 199, 550, 532, 237. Con una query sola, anche lei istantanea, che interamente lavora sugli indici. Quindi creare questa lista di questi oggetti è facile. o meno, ecco facile perché noi abbiamo l'ID, qui c'è scritto che devo restituire un oggetto di fermata, di di ferma una lista di oggetti fermata, quindi come fa il DAO da qua a costruire un oggetto fermata che ha solamente l'ID? Ok, Trovare l'ID è facile, l'abbiamo già fatto, però dobbiamo restituire una lista di oggetti fermati o facciamo finta di niente restituiamo una lista di, oggetti, di interi però se poi avessi una lista di interi come faccio qui a fare l'add edge? devo trovare il vertice che abbia quello come intero allora cosa faccio di nuovo scandire il grafo no dai per favore quindi il DAO dovrebbe ritornarmi una lista di fermata come fa il DAO a restituire una lista di fermata? ci sono due modi uno facciamo una join con la tabella fermata così abbiamo tutti i campi anche di quella fermata lì e quindi scriviamo una lista di oggetti fermate che mi costruisco oppure usiamo il trucco dell'identity map che abbiamo visto la volta scorsa io posso passare al DAO una mappa che dall'ID li fa arrivare all'oggetto fermata, gli oggetti fermati li abbiamo già tutti quindi io potrei dire per aiutare il DAO a fare questo lavoro, a restituirmi gli oggetti che mi servono, io aiuto te e tu aiuti me. Io ti passo un ID map e tu mi restituisci gli oggetti anziché gli interi. Mi faccio un idmap, una denti di map sulle fermate. Private, map, integer, fermata, fermate, id map. Usiamo il trucco che abbiamo visto la volta scorsa così ogni volta che mi serve volta ho detto, magari mi serve passare dall'id all'oggetto all Eh, qua questo è già subito un caso in cui ci serve e questa ID map quando la creo? chi la crea? ma guarda, per non andare a complicare gli altri metodi del DAO me la posso creare subito qua ho la lista e creo la mappa che indicizza questa lista è una riga di codice for, fermata f2.dis.fermate dis.fermate idmap put f.getidfermata, virgola f ci ha mandato la lista, per ogni elemento della lista aggiungo una entry nella mappa che mappa l'id di questa fermata all'oggetto f. Dimmi. La, lista di, allora la lista di fermate in realtà mi serve qui e non mi serve altrove io ho un ID map, in realtà qui l'ho fatto sulla lista l'avrei anche potuto fare sui vertici del grafo perché questi oggetti su cui mappo F sono gli oggetti della lista ma sono anche gli oggetti del, del grafo sono sempre gli stessi no? Le, le fermate che sono contenute nella lista le fermate che sono contenute nelle values della mappa le fermate che sono contenute nei vertex del grafo sono gli stessi oggetti che appartengono a tre strutture dati diverse dipende poi anche come li vado a, a navigare magari nella lista sono ordinate nelle values della mappa non sono ordinate quindi se mi servissero diciamo consultare o stampare in ordine ordinato mi fa comodo continuare a avere la lista L'importante è che non crei oggetti duplicati, perché poi mi complico la vita. Collection diverse che contengono copie distinte dello stesso, con og di oggetti con lo stesso valore. Qui sto riusando sempre gli stessi oggetti. Ricordiamoci che le new, new fermata l'abbiamo fatta solamente qua dentro. E non ne stiamo facendo altre. E vedremo che anche il nuovo metodo non ne farà. Allora abbiamo detto che trova collegate per aiutarlo, gli passiamo anche l'ID map. Fermate di map. E allora adesso possiamo provare a implementarlo. Posso rubarvi 5 minuti o avete lezione? Mm? Dovete andare. Allora lo implementiamo merc merc mercoledì della settimana prossima. Mi sono accorto che siamo arrivati al termine del tempo. Um, Mercoledì prossimo continuiamo a implementare questo secondo metodo, se volete provarci chiaramente, se no lo facciamo eh, la settimana prossima e poi vedremo anche come poi visitare un grafo fatto in questo modo creando i percorsi. Okay? Allora, ah, domani non c'è laboratorio, laboratorio squadre riunite mercoledì, perché domani è festa, lunedì prossimo non c'è lezione e invece mercoledì continuiamo su questo. Grazie di tutto, scusate il ritardo.